Pronti a... Ciao amici e bentornati al Gormiti Show, eccoci qui Gianni. i nostri amici più attenti avranno sicuramente notato che nello scorso episodio avevamo degli zaini super speciali esatto e oggi finalmente possiamo mostrarli nella loro bellezza e già da parto subito con il mio Vediamo. Gua guarda il mio zaino quanto è grande intanto guarda quanto è grande e poi Ci questo sono tantissime esatto cose. ma questo non è solo uno zaino per andare a scuola lo posso usare ovunque io per esempio lo utilizzo quando Vengo qui a registrare le puntate del Gormiti Show e infatti, Giada, sto proprio per prendere la mia merendina. Che... No, Gianni, non è l'ora della merenda adesso. Come? No. Eh no ah, spiegami bene, un po' come questo zaino. La, la, la, la mangio dopo. E guarda, allora, innanzitutto, innanzitutto è uno zaino a trolley, anche a trolley. Quindi guarda. No, ma così non pesa. Esatto, così non pesa e lo puoi portare in giro comodamente. Ma ti dirò di più: che cosa? È uno zaino magico. Eh sì, questo zaino già da... Come magico! Sì, questo zaino sa fare le scale! Ma mi stai prendendo in giro, Ma... non può fare le scale non eh, zaino! Eh, adesso te lo spiego. Allora, intanto è uno zaino gormitico e può fare qualsiasi cosa. Guarda un po'. Vedi che ha tre ruote? Sì, è girano! Di... È diverso da, dagli zaini normali. Ok, praticamente cosa succede? Che tu facendo le scale queste ruote girano e di conseguenza aiuta lo zaino a salire le scale. Ok, quindi scende la ruota e sale lo scalino. Per quello sapere so le scale, ma è bellissimo! Io sono super contento di aver scelto questo zaino. Io invece, Johnny, guarda, ho scelto questo qui. Bello. È un pochino più piccolino perché a me piace viaggiare leggera. Però ci sta davvero tutto quanto dentro, anche se voglio andare al mare, se voglio venire qui, ci sta proprio tutto. È vero, è vero. è la cosa che mi piace di più di tutte, sì. guarda un po'. Oh! si illumina hai sì. visto che bello è la, è la luce di Electrion Verdi, eh, verde sì. anch'io la voglio ma Gianni ce l'hai anche tu eh ma la mia guarda vedi, vedi ma... che c'è scritto premi qui devi schiacciare il simbolo eh, il è diamante. vero è vero c'è scritto premi qui allora accendo wow anche il tuo illumina ma è uno zaino super gormitico eh, sono davvero bellissimi e guarda un po' anche cos'altro ho scelto questo ah, pe, qua pe, per i più piccini Sì, se magari hai meno cose o per i bambini più piccolini. C'è anche il zaino. Lo posso regalare al mio, nipotino, al mio nipotino? È un piccolino. regalo perfetto, guarda che bello. Ok, bellissimo. E allora, già da cosa faccio con il mio zaino super gigante? Che cosa fai? Me lo porto al mare perché è estate. Eh, sì. eh beh, perché io no. Ho, messo anche ho già visto che ci sta tutto quanto dentro, quindi farò delle vacanze super gormitiche. Va bene, allora faremo le vacanze super gormitiche. Oh già da finalmente il Panini Magazine Sì è uscito il numero 11 Che bello io sono già curioso di leggermelo tutto Ricordiamo ai nostri amici cosa possono trovare all'interno Ci all sono tantissimi fumetti inediti Esatto Dei poster, dei disegni da colorare Esatto tantiss Tantissimi giochi Un sacco di cose Ma in questo numero troverete in regalo uno di questi gormiti ve li leggo Ascoltate Vulcan, Tifo, Achilos e Lord Titano Uno di questi eh, uno di questi Mi raccomando andate in edicola e prendetelo anche voi. E eh sì, perché ricordiamo che anche c'è la nostra parte del Gormiti Show dove sì, c'è la parliamo di magia. C'è la puntata magica. <ride> ma già da, ma a proposito di Gormiti e, e di storie gormitiche, che ne pensi di mettere in scena una storia di un bimbo? Sì, ci è arrivata proprio una bellissima storia, lo sei pr pronto a raccontarla? facevamo qualche episodio fa? Sì. Sei ma pronto? Sì. <susurre> Wow Giada, la mascherina, sì. che bella, giochiamo che... con le dovute precauzioni, perché siamo più mi adesso. sembra giusto, mi sembra giusto, giochiamo con le mascherine, allora mettiamo in scena questa storia gore mitica di Antonio di sette anni di Latina, sì, giusto? Sì esatto, okay, um... mettiamola in scena come se fosse un film, esatto ve, ve la raccontiamo come se fosse un film, mi piace questa cosa, siamo iniziamo? Pronti? Sì, allora diciamo, iniziamo a dire che eh, Lord Helios e Triton si devono allenare, si stanno allenando, vai! Trition, sei pronto? Io adesso eh, fammi, fammi volare una saetta di Vado ghiaccio? Eh. Sì, sì, sì. gliela faccio volare? Grandissimo. Ancora. Guarda questa guarda questa Guarda, guarda. Vai, vai, vai. Sei fortissimo davvero. Fu. Bravo, adesso combattiamo un po' tra noi due. Io faccio un colpo così. No, io, so. te, lo, io te lo schivo perché sono più veloce. Anch'io, anche aspetta, guarda, Prova a lanciarne uno. Wow. Ti lancio una, una saetta di vento. Cetera. è troppo potente senti Trition. adesso Dimmi. sono un pochino stanco vado a bere un goccio d'acqua va bene io continuo ad allenarmi. ok arrivo eh. vai vai ciao Ciao. allora aspetta facciamo una setta così si sì, mm, posso riprovare allora uno due e lo vedo da solo quel gormita ah, che stanchezza <ride> Ma, Voidus, no, mi spiace, io sono Omega Lord. Voidus, prendi questo, oh. prendi anche quest'altro. Oh, sono stanco dopo averlo Prendi questo, <ride> Onda Non se lo posso fare, cosa sta succedendo qua? Vieni, mi devo aiutare! Cosa, co cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Mi ha attaccato. Oh. Io sono stanco dall'allenamento, però. Ma, ma, ma siete in due, non è valido questo okay, è gioco di io. Questo è un gioco di Adesso squadra. Adesso ti colpisco. No. Prendete quel. Oh, Vai, riesco... forza, insieme. Non riesco più a usare la mia ascia. Mi sto distruggendo. Ce l'abbiamo fatta a sconfiggerlo insieme. Bene. Wow, Giada. È stato un lavorone. Mamma mia, ho, ho sudato io per loro. Però vedi, ce l'hanno fatta. Bravi. Fatta. Facciamo un applauso bravi bravi bravi bravo Eddie. è stata davvero una bellissima storia è vero dopo ne facciamo un'altra sì dai dai oh ora è arrivato il momento della bacheca, bacheca gormitica, gormitica. C'è arrivato un disegno. Eh sì, è bellissimo. Un disegno eh? fatto da Filippo e Gabriele. Ci hanno scritto una bellissima dedica. E c'è il Lord Titano, non so se ho Hai visto, ho visto. visto. Infatti, volevo dirlo dopo. Cara Giada e Johnny, siamo Filippo e Gabriele e ci piacciono tantissimo i gormiti Mecha. Siccome siamo stati bravi, a breve ci arriverà il bracciale uh. Mecha. Voi siete molto simpatici e siamo dei vostri fans. Grazie mille per seguirci Grazie. e soprattutto per aver disegnato il mia di Lord Titano Ecco, vi lancio una sfida. Vi lancio una sfida. Per la prossima, anzi, un compito, un compito. Per la prossima volta disegnate anche Lord Keryon, Così facciamo compagnia a Lord Titano. Sì, una bella idea, una bella <ride> idea. E okay. poi ci è arrivato anche un video, Gianni. C'è ah, arrivato un video da Edoardo. È vero? Vuoi vederlo? Sì! Ciao, belli tutti, ragazzi. Oggi facciamo un video dove presenterò le mie carte dei Gormiti e i personaggi dei Gormiti. Ok. Passiamo ai personaggi. Prima. Karak da 8 cm. Ok, direi che questo video può finire così. Ciao! Un video per ringraziarvi della compagnia che mi avete fatto durante questi mesi in cui non ho potuto vedere i miei amici. Un bacio a Johnny e Giada. Grazie mille per averci mandato questo video stupendo. Grazie. Noi vi ho fatto vedere alcuni secondi perché era davvero lungo, eh sì. però... Noi abbiamo visto tutto. Noi ci siamo visti tutto. E, e grazie davvero, sei stato molto molto molto carino. Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie. Bene, e continuate a mandarci i disegni a gormitishow.gormiti.com perché, perché noi abbiamo... li mostriamo tutti quanti. Li mostriamo, e ci piacciono tantissimo. Eh. E Giada è arrivata la fine dell'episodio. Sì, cosa devono fare i nostri amici? Seguirci su? sui nostri social, Facebook, Instagram e il nostro canale ufficiale di YouTube. E iscrivetevi al canale perché con noi le sorprese non finiscono mai. E mettete tantissimi like. Esatto, un saluto a tutti da Johnny e Giada ciao, ciao.